Grazie Presidente. Velocemente, è un ordine del giorno molto semplice, va eh, volto diciamo, a formulare un indirizzo per la Giunta e per la Sindaca, nel, ovviamente ferma eh, l'immediata e concreta, eh, diciamo anche urgente, insomma, attuazione di tutti quelli che sono i punti previsti dalla proposta di delibera che è oggi all'esame dell'Assemblea dell Capitolina, eh, procedere anche all'aggiornamento dove serve insomma, anche a tutti quegli atti di programmazione dell'ente, quindi documento unico programmazione, PEG, anche perché si tratta oramai, come è stato già detto durante gli interventi, di un'attività che stiamo portando avanti, oramai che ha un, eh, potrei dire insomma, anche sistematica, nel senso comunque non era mai stata eh, fatta eh, nel corso con questa modalità nel corso degli ultimi, eh, degli ultimi anni, quindi sicuramente siamo da una, eh, innovando quello che è un, un, un settore anche dal punto di vista amministrativo, organizzativo, anche quello che possono essere gli impatti eh, dell'ente dal punto di vista di obiettivi, dal punto di vista anche economico e finanziario. Quindi anche per questa ragione eh, abbiamo ritenuto diciamo, opportuno formulare un indirizzo alla giunta per tenere conto ovviamente che questo essendo anche un obiettivo sia contenuto all'interno delle linee eh, programmate, quindi una maggiore vigilanza su tutto quello del tema dei piani di zona, ma anche eh, fare in modo che eh, qualora dovessero emergere insomma, ulteriori eh, provvedimenti di questa natura si possa mano a mano iniziare diciamo, a dare mh, una eh, più rilevante concretezza e organizzazione e struttura a quello che è un obiettivo eh, strategico dell'amministrazione.